Thank <laughs> you. Buonasera a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle Termopili nonché della mia pagina non posso che con entusiasmo farvi i migliori auguri di una buona, serena e santa Pasqua che possa essere un'occasione di speranza, di resurrezione eh, non solo spirituale del, di tutti noi ma anche eh, materiale e di questa nostra martora, martoriata nazione e eh, ovviamente in special modo nel nostro paese perché ne ha subite tante eh, ed è veramente quasi in ginocchio quindi io questo ve lo voglio, voglio augurare dal più profondo del cuore sinceramente ed è sincero come augurio perché se il paese eh, torna a essere un paese sereno, siamo tutti sereni, me compreso che ci vivo. Allora, io vi avevo promesso, poi ho avuto degli impegni personali e ho dovuto rimandare, eh, la spiegazione di un fenomeno che sta succedendo a Militello, io l'ho osservato con particolare attenzione insieme a qualche amico, che lo sto qui a citare, ho raccolto tutti i dati necessari, ma ovviamente non è un fenomeno solo di Midello, è un fenomeno che riguarda il mondo intero, il mondo dove, sono state, dove è stata affondata la crisi pandemica in un certo modo e soprattutto l'Italia. Soprattutto l'Italia perché ha tra i tassi più alti di vaccinazione eh, come paese occidentale al mondo.